Dove sei lontano dal cuore? Ma questa deve essere recitata là. Perduto nel no. deserto della vita, Ciao. vagando nella mente dei misteri, dove sei? Quando mi rincorre il dolore dei sentimenti, eh? spigolando con amore la gioia di vivere, dove sei? Pensi ascolto i vicoli dell'infanzia della mia Palermo. Non vedo più i colori e il calore del sole e del mare, della mia terra natia. Forse ci tornerò un'ultima volta. Sono tutti sentimenti veri, autentici, che, vengono, che mi sono venuti, mi vengono continuamente. E non mi giro dall'altra parte. Non mi giro mai dall'altra parte. Se posso metto nero su bianco, se posso li leggo. E vedo che vale la pena perché c'è ascolto. C'è bisogno di poesia in questo paese di puntini, puntini, puntini. C'è bisogno di poesia per avere speranza per i nostri figli e i miei nipoti, dato che sono nonno. Come faccio? Con la mia nipotina che mi costruisce un braccialetto a sette anni. Una bambina che parla poco, ma ha un sentimento incredibile, due occhi verdi immensi incantevoli, come faccio a non essere poeta quando ho in casa la poesia? Grazie, grazie.